Ha senso parlare per eh, musei, archivi e biblioteche di free web? Beh, in che senso? Free nel senso di gratuito? <ride> perché Beh, sempre... Sì, perché quando, sì, quando noi sì, usiamo sì. l'aggettivo free, purtroppo cadiamo nell'equivoco tipico de, de, de, di un, un anglofono, per cui free vuol dire sia libero che gratuito, e allora boh, c'è cioè, un po' questa sensazione, questa. questa